ci va ti dice dalla delusione alla speranza le cose cambiano cambiandole che bello ragazzi. le cose cambiano cambiandole guarda che bello, sembra il cd di Cam carmen consoli le cose cambiano cambiandole